Eccoci qui ragazzi, siamo sulla strada provinciale 345 in direzione del passo del Maniva, o il gioco del Maniva, e purtroppo sto constatando che le condizioni del manto stradale di questa strada provinciale lasciano a quanto desiderare, ma vabbè diciamo che oggi le mie intenzioni sono quelle di andare a visitare la ormai famosa ex base nato troppo scatter che si trova appunto tra il passo del maniva e il passo coccidò ragazzi questa dovrebbe essere se non ricordo male la miniera torbola che è una delle due miniere questa è quella abbandonata e più avanti dovrebbe essere sì, la miniera di Sant'Aloisio che è quella aperta a pubblico comunque adesso cercherò di riprendere la maggior parte della strada che andremo a percorrere fino al Passo Croce Domini in maniera tale che eh, voi che state guardando i video vi facciate un'idea di come è messa la strada insomma in che condizioni si trova ovviamente per fare questo aumenterò la velocità del video così che potrete vedere in poco tempo tutto il tragitto che sto per percorrere Eccoci ragazzi, siamo qui al passo del Maniva, siamo appena arrivati, la giornata è bella come potete vedere. E nulla, l'unica cosa è che da coglio a venire su le strade lasciano molto a desiderare, sono dissestate. Non capisco come una strada larga sia asfaltata bene, mentre le strade strette più pericolose siano tenute veramente veramente male, è una merda insomma, è un peccato perché questo è veramente contro ogni senso, perché una strada stretta dove diciamo così, guidare è più rischioso, mi aspetterei che magari abbia un asfalto più curato rispetto a una strada più larga dove c'è più possibilità di, di non avere problemi durante la guida, insomma sono vie di fuga maggiori, c'è più visibilità Oh, non lo so ragazzi, mi lascia alquanto perplesso. Comunque, nulla, alle mie spalle avete visto il passo maniva. Adesso andiamo, come dicevo, alla ex base nato Troppo Scatter e ci vediamo lì. Ciao! arrivati alla base all'ex base nato troppo scatter eccoci guardate che bel panorama c'è un silenzio assordante questa è la strada da cui siamo arrivati e questo è il piazzale con le due antenne qua è tutto abbandonato sembra che abbiano praticamente vandalizzato tutto dentro è pieno di, di schifezze Andiamo a vedere com'è. Insomma, mi sembra uno di quei film horror. Vediamo se riusciamo a vedere qualcosa. Guardate per terra tutte le cacche. gli escrementi, scusate. io e brividi qua si sale ma... facciamo stare va? qua ci sono i bagni ci sono ciulati anche le tazze del cesso mamma mia che roba buah questo odore escrementi che fa paura esco perché ho paura ci stiamo avvicinando alle due antenne della, della base molto suggestivo eh dà una certa soddisfazione no? andare dal vivo a vedere qualcosa che è sempre visto in foto o nei video rendi conto di quanto, di quanto siano grandi certe cose perché insomma vederle in foto puoi farti un'idea ma solo vedendole riesci a capire quanto sono mastodonti incredibile comunque ragazzi avete visto questo video adesso ho l'uscita per venire qui Magari non sarà una di quelle strade bellissime da fare in moto, oddio, diciamo che questo pezzo qua per venire qua è interessante, devo farlo, diciamo così, stando attenti perché c'è un po' di sporco per terra, però insomma ho visto strade peggiori, comunque come vi dicevo prima venite perché vederlo dal vivo è tutta un'altra cosa, merita tanto e poi insomma siamo davanti a un pezzo di storia.